Ah, ragazzi, bentornati alle mie lezioni. e Come sempre, vi invito a dare un occhio al mio sito www.goursled.com, dove potete trovare oltre a circa un centinaio di video lezioni gratuite. Anche tutti i miei libri in super offerta, tutti i miei corsi, eccetera, eccetera. Torno al capitolo eh, Modern Electric Electric Base di Giacomo, insieme a Jerry Gemot. Che è anche il capitolo delle mie lezioni che sta discutendo più, eh, diciamo, successo. Tra virgolette. Quindi, Giacomo è sempre un, una fonte incredibile di ispirazione per chiunque. A me fa piacere parlarne, fa piacere approfondire sempre eh, questo mito, questo, questo personaggio al di fuori di ogni comprensione e eh, al di fuori di ogni. Eh, So sopra qualsiasi livello di, di tutto quel che riguarda la musica. Non, non c'è parole per definire Giacomo, ecco, diciamo così. Comunque possiamo prendere spunto e questo Modern Electric Bass è un ottimo diciamo, testamento che ci ha lasciato e dal quale possiamo cercare di capire i suoi ragionamenti musicali e soprattutto prendere spunti. Quindi, Capitolo 5 di questo argomento è l'esercizio che mostra Gerry al minuto 12 del video. Eh, quando mi sembra che io continui a parlare come se avete visto la, la lezione precedente di questo argomento, delle sue festeggiature, posizioni, eccetera, per le scale, mi sembra parli ancora di, di quell'argomento e le mostra la scala maggiore di Do, quindi Do, Re, Mi, fa, sol, si, Do in intervalli consecutivi di terzi, quindi Do, Mi terza, eh, fa, terza, Mi SO, eccetera eccetera, e lo fa con la sua eh, con la posizione appunto che faceva vedere a Jerry che avevo mostrato nel nella lezione precedente, che come sapete le scale possiamo fare, eh, è una cosa fondamentale studiarle non in un'unica posizione, un'unica diteggiatura, ma almeno come consiglio sempre in tre. Quella che usa in questo esercizio è quella che io chiamo posizione del primo dito, dito indice, perché inizia la scala con questo dito. partendo dal minimo pure dal medio eppure mixarle come dico sempre quindi andando magari ascendenti in un modo e tornare in un altro Allora, vediamo l'esercizio. Quindi, completo lentamente prima, quindi arrivo alla quinta. Metto l'ottava superiore al Sol e torna indietro con la scala, eh, diciamo lineare. Quindi, più o meno a velocità dell'esercizio eh, del video allora quali sono gli spunti che eh, ci può dare questo esercizio innanzitutto come ho detto di studiare la scala con varie riteggiature quindi eh, trovarsi poi eh, le proprie preferite e soprattutto avere una padronanza soprattutto nell'improvvisazione quando facciamo dei fill una padronanza incredibile dei, del nostro strumento della tastiera la conoscenza di tutte le scale in tutta l'estensione del nostro strumento quindi non limitarsi a, ai primi tasti eh, ma suonarli anche in orizzontale quindi ad esempio tutte su una corda eccetera eccetera altro spunto è quello eh, di studiare scale, arpeggi, eh, scale pentatoniche, tutto, a intervalli. Quindi lui ha fatto vedere le terze in questa occasione. E rimanendo sulle terze, ad esempio, posso farle invece che ascendenti. Quindi... Posso farle tutte discendenti, quindi ti della terza mi do fare soli. oppure una ascendente una discendente oppure eh, ovviamente cambiando tonalità cambiando anche qui le e ci può dare spunto anche per eh, fare altri tipi di intervalli ad esempio le quarte quindi rimaniamo un Do Do Fa eh, Sol Mi Le quinte eccetera eccetera quindi eh, come vedete come sempre un solo esercizio ci può dare poi eh, diciamo il via eh, per, per farne altre centinaia diversi quindi vi potete come sempre sbizzarrire eh, inventare i vostri che è sempre la cosa migliore più pagate e mh, se trovate queste lezioni interessanti, eh, come sempre, fatemi l'unico favore che, che chiedo di mettere un mi piace o condividere ancora meglio e lasciarmi un commento sotto con richieste anche di altri tipi di lezioni, cover, tutorial, eh, armonia, tutto, eh, e io poi piano piano almeno eh, mi baso a seconda delle vostre richieste per le prossime lezioni corsi e quant'altro per oggi è tutto ragazzi ci vediamo alla prossima puntata di questo bellissimo capitolo andremo poi nel club de della video intervista Giacomo e vi aspetto quindi al prossimo video